Benvenuti su Cultura Web TV, l'emittente tematica di promozione culturale a cura dell'Associazione Culturale Estroverso per la promozione dell'arte e della cultura. Abbiamo il piacere di avere qui con noi oggi, niente poco di meno che Valeria Zazzaretta. Eccomi e... qui, ciao allora, Ciao a tutti. Non c'è so bisogno, bisogno di presentazioni perché sfogliando il curriculum intenso cioè veramente ma fa... intenso eh, ma fa paura, so. fa paura ora non veramente... eh. quando mi è stato detto devi intervistare Valeria Zazzaretta, io ho detto no guarda non sono alta... all'altezza qui c'è troppa roba <ride> cioè, e, e che faccio adesso ok Valeria grazie di essere qui grazie a è te per avermi ospitata bene e faccio presente a tutti che i video eh, registrati delle nostre interviste sono collocati poi eh, sul canale eh, YouTube Cultura Web TV. Allora, Valeria. Eh, la formazione eh. di Valeria. Allora, no, no, ma non voglio partire dalle cose no, classiche. No, la cosa più noiosa. È... Eh, no, ma, sì, ma... Allora, come ti è venuto in mente? Come mi è venuto in mente? Guarda, eh, eh... Parlavamo l'altro giorno proprio con, uh, vabbè, con una persona che ho, che ho conosciuto molto grande, ha un, 90 anni, un attore di 90 anni e appunto mh, ci siamo ritrovati a parlare di questa cosa, se è un lavoro che scegli che ti arriva oppure che ti senti dentro sin da quando sei piccolo e in effetti riflettendoci Sin da piccola, ma proprio piccolissima, è una cosa che ho sempre avuto dentro, senza poi ovviamente averne la coscienza. Ti racconto questa. Dai. Avevo quattro anni e piangendo a mio padre chiedevo «babbo, babbo», perché lo chiamo babbo, essendo lui marchigiano, eh, «ti prego, ti prego». Recitiamo lo spot della Tronchi, all'epoca vabbè, c'era questo famoso spot dove ballavano, a un certo punto si fermava la musica e, e c'erano questi due personaggi che si scambiavano delle battute. Quindi ovviamente a quattro anni non potevo pensare a essere attrice, però era una cosa che era già innata, quindi mi ricordo che ogni spesso uh, andavo da mio padre, so, mi vedevo... 450 volte eh, mamma ho perso l'aereo, stavo lì davanti a ripetere le battute, a ripetere le battute, però dall'altra, eh, come contrasto, avevo la cosa che ero di una timidezza incredibile, quindi la prima recita che ho fatto a scuola, le, mm. diciamo quelle cose che si fanno ah, appunto in prima elementare, cioè, no, addirittura l'asilo forse, ho ancora già la videocassetta che bene. e io scoppio a piangere e vado via. Là, proprio mi vergognavo talmente tanto che scoppio a piangere non volevo recitare quindi comunque è un bel contrasto però è una cosa che ho sempre avuto dentro poi è arrivata dopo con consapevolezza è arrivata dopo è arrivata insomma durante l'età un po' più adolescenziale verso il liceo eh, però c'è sempre a meglio ma il tronchi il tuo padre te lo comprava sì sì sì me lo comprava me lo comprava alla fine comprava ti sì, dice, ma povera piccolina, forse sarà fissata col tronchi, ma mica avrà veramente in testa la cosa che vuole recitare. Ma la prima invece... cosa invece è proprio quella, insomma, non dico professionale, ma quella che ti ha fatto comprendere che il percorso da seguire poi fosse quello. Qual allora, la prima cosa è stata quando avevo 19 anni e fui scelta per fare questo lungometraggio a, a Torino e una cosa appunto come prima esperienza eh, subito una cosa abbastanza importante perché era un ruolo da protagonista io non ero mai stata dietro a una macchina da presa, zero quindi non sapevo davvero nemmeno chi era il direttore della fotografia niente, non sapevo nulla e mi ricordo che mi ritrovai a Torino e alla fine dei dieci giorni proprio dissi io voglio fare questo, Dai. cioè l'emozione che mi dà questo lavoro, la scintilla, l'esprimermi, eh? eh, riuscire ad esprimermi eh, non me lo dà nient'altro, io dico sempre è il lavoro più bello del mondo, perché ti permette di, eh, di cambiare ogni giorno, di essere sempre, di dare un'emozione, di far sorridere anche. Però eri timida, quindi cioè, come hai… Come c'è stato il sorpasso? Cioè, come hai fatto a, a superare poi quel blocco? Vabbè, dai 4 eh. anni ai 19 <ride> anni, nel passato di tempo. Ma, diciamo che timida sono stata poi fino ai… Sì, fino ai, insomma, continuo delle volte ancora ad avere una mia timidezza. È un qualcosa che rimane, che però riesco a buttare via e a superare quell'ostacolo quando sto sul palco. È una cosa che rimane, eh, che ho ancora dentro. Però è come se in quel momento eh, mi piacesse invece sconfiggerla quasi, no? è come se facessi una lotta sì. con me stessa. Quindi ogni volta prima di salire su un palco mi dico sempre questa famosa frase, ma chi te ha fatto fa… Chi te ha fatto fa? fa, fa. Eh, amuleti, portafortuna, Jeffia apotropai… Allora, di... sì, Ci fa sì. Qualcosa in, che uno... in teatro, eh. poco prima di andare in scena, devo affacciarmi… Eh, dietro la tendina e spiare un secondo prima. prima e vedere mi piace vedere appunto tutta la platea per un secondo anche ma non per capire chi c'è e chi non c'è devo vedere la platea in teatro e al cinema quando magari giro eh, fammi pensare eh, no non c'è nulla Niente. almeno che mi viene in mente eh? poi può essere pure che c'è qualcosa ma ora non mi viene in mente senti Vabbè, no, è straordinario, perché poi ognuno ha le sue tecniche, no? le sue cose. Ma c'è qualche parte in particolare, perché io vedo che ha fatto tantissime cose, no? Intanto già la formazione, perché abbiamo detto no, saltiamo, comunque, è bello pure citarlo. E questa, questo personaggio, Aurin Proietti, che è un nome d'eccezione comunque, proveniente sì. insomma, dalle più rinomate scuole di recitazione, tra cui il Dams, eccetera, e credo che sia stata una bella scintilla, cioè lavorare con lei, no? Per allora, io con lei ho iniziato un percorso in realtà quest'anno, perché volevo specializzarmi anche sulla recitazione in inglese. Eh, quindi lei appunto lavora sul metodo, su Sam Batson, quindi è anche um, un, un tipo di approccio americano, e, e quindi ho voluto appunto ampliare anche la formazione con lei. Io ho iniziato la formazione con il... Um, fantastico maestro di, di aiuti eh, e lui mi ha dato proprio quella, quella, quella spinta, quella tenacia, eh, diciamo che ogni insegnante mi ha poi lasciato qualcosa, così come Beatrice Bracco, che invece è una grandissima coach argentina, con la quale ho studiato due anni, eh, che va più sulla, su, appunto, sul trovare te stesso, sulla verità, sul portare la verità sempre sul palco. e Poi alla fine l'attore... Si crea il proprio metodo. Nel senso, delle volte funziona una cosa, delle volte delle volte non funziona niente. Cioè, nel senso che io entro, magari vado a fare un provino, eh, delle volte non pensi a nulla e funziona. Ecco. Oppure altre volte devi fare un lavoro sul personaggio che va a fondo. Devi trovare ogni volta c'è una chiave diversa fondamentalmente, non c'è un, un, un segreto. Anche per te vale la regola che insomma devi eh, eh metabolizzare completamente la personalità del personaggio che interpreti, cioè devi, devi trasformarti e diventare proprio quella persona, sì. il metodo sì. Stanislavski, cose qua. Allora, nì, nel senso che come ti ho detto dipende, ci sono delle volte che io ho bisogno veramente che magari dopo un mese... Eh, Dico, ah, ecco, era così il personaggio, magari ho già fatto lo spettacolo, no? eh, Oppure magari ho già girato, dico, ah, ecco. Eh, delle volte invece che arriva, perché quale maggiore ispirazione è la vita quotidiana? Quindi tu magari devi fare una persona che hai già incontrato la mattina sull'autobus, e quindi prendi ispirazione da... da da quella signora lì mm. quindi rubi, rubi le... un po' Ruby, in giro non so, come fa Verdone quando gi Ruby, gira tu... Verdone eh. Eh. Eh? il mio grande mito Verdone è eh, bellissimo e sì. senti un po' tra tutte queste cose che hai fatto a parte le scuole vedo la formazione incredibile no? sono tantissime ma televisione, cinema, spot, teatro mm. tanto per citare Rocco Schiavone 4 l'allieva 3 Prova c'è ancora Prof Don Matteo 140 secondi Produzione Rai Cinema, Torbella Monica non piove mai, che ho visto di recente, bravissima. Il precursore Expat 2x9 e spot Birra Moretti. Cioè, io quando l'ho visto prima con no? Giuana, dico ma quanto? Cioè, eh. E poi altri, altri spot, teatro, tantissimo, che penso che sia una cosa meravigliosa. Sì, sì, che e purtroppo non ora tutti. non si può fare, però, insomma, eh. è una di quelle cose che. Che rimane dentro, noi lavoratori dello spettacolo vogliamo andare in scena, vogliamo esibirci. E eh, piano tra l'altro, tra le cose di teatro, vedo che è aggiunto nel curriculum 2014 Beatrice Cenci, bellissimo. Cioè, io eh, ogni esatto. tanto lo ricordo a chi mi fa intorno perché siamo riusciti a far credere che non ci fosse nessuno, quando invece è... Eh, Caffè Sant'Angelo era gremito di gente così, cioè una cosa Gerizzo. spaventosa. E siamo riusciti a fare una cosa bella, ci sono 14.000 visuali, non so quante, so. Sì, tantissime. Sì, sì. l'esperienza che poi ci ha portato a conoscerci. È vero, abbiamo iniziato quella volta. Nel 2012. 2012. Eccolo qua, dov'è? Ce l'avevo, Beatrice Cinci, 2014. Duemila... Ah, 2014. Per perlomeno è quello che hai scritto tu, io ci credo. Però, qua, può, forse, eh, può darsi, io invento date, creo date. <ride> non è importanza, tanto nessuno va a verificare cortometraggio, verific ma la domanda era ma tra tutti questi no? perché c'è pure Don Matteo c'è un personaggio in particolare che ti piace veramente interpretare? Allora, ti direi tutti, tutti quanti ma ti direi che i personaggi che voglio interpretare devono ancora arrivare nel senso che eh, c'è sempre il personaggio successivo che sarà quello che magari ti darà più soddisfazioni perché ti darà, ti darà una cosa in più, no? Eh, tra tutti questi quello teatrale in assoluto che è quello che mi è piaciuto di più è il personaggio di Schizzata che è un testo di Leonardo Attarelli e mi piace perché ho fatto il lavoro, lei appunto era una, una barbona che aveva subito violenze, violenze sessuali, e è stato bello perché ho fatto proprio un lavoro di Uh, svuotarmi di tutto cioè di tutto ciò che era materiale di tutto ciò che erano le abitudini uh, appunto di, di tutti i giorni e per interpretare appunto una barbona una senza tetto e questi personaggi che sono completamente diversi da te sono quelli che, che ti, ti, ti lasciano di più e delle volte devo dirti che ti lascia di più anche magari un personaggio che è simile a te perché? Perché alla fine aiuta a dire cavolo ma anch'io, quindi anch'io sono così, anch'io ho questa caratteristica qui, no? Che magari sono cose che tu non vedi. Sono molto umani eh. questi personaggi, insomma, eh, che sì. vengono interpretati. Sì, e poi invece assolutamente l'esperienza che eh, mi ha segnata anche di più, è stata la prima esperienza televisiva che ho fatto, quella di Don Matteo, perché ovviamente con Nino Frassica che è stato un po', diciamo, il mio... Ehm, eh, quello che mi ha un po' dato raccolto no, sul set. Eh, con lui ho capito quanto è importante proprio essere pronto a lasciarsi andare, a reagire, ad ascoltarsi tra due attori. E, e poi fondamentalmente è stata la mia prima esperienza televisiva, quindi mi sono divertita da matta. Cioè, è, stata Ma è anche faticoso, credo, insomma, no? Poi alla fine. Sì, il lavoro non è faticoso. Questo lavoro è gioia, bellezza, eh, sofferenza perché comunque devi andare a scavare su delle cose dentro di te, eh, ovviamente per portarle poi no, in scena, però eh, io non lo trovo faticoso. Per me quando non lavoro eh, è una fatica, quando lavoro io sono in vacanza, cioè per me è una vacanza lavorare veramente. Raccontaci di qualche papera, di qualche cosa che è successo durante le registrazioni, dai. Allora, Sarà successo, eh, penso, insomma, è umano, è normale, no? Cioè, eh la sì, La perfezione no, poi sì. pure noiosa, dai. Eh, eh. Eh. Ma la cosa buffa, sai qual è? È che sul set non ti puoi fermare se il regista non dà lo stop. Quindi la difficoltà è riuscire ad andare avanti. La cosa più incredibile che mi è successa è che eh, è recitare con questo mio amico, che è un mio carissimo amico, anche lui un attore pazzesco, anzi lo saluto, Francesco Castiglione, e eh, siccome in appunto tra di noi c'è un'amicizia un bellissima, dovevamo essere due fidanzati, non riuscivamo a… <ride> no, cioè, ci guardavamo negli occhi appena scattava l'azione, come era una cosa… scoppiavamo a ridere in due secondi, quindi era… Imbarazzante, ma anche eh, dovevamo trasformare la risata in serietà, quindi tornavamo subito seri, ma ovviamente non eravamo credibili. Poi quindi, mi dici quale film è che lo voglio andare a vedere: sì, sì, sì, <ride> assolutamente, assolutamente. No, ci è capitato questa è stata la prima esperienza. Poi ci è capitato ultimamente di lavorare insieme in un altro progetto eh, di Marcello Maglietta, che si chiama Renki Yalar Hotel. Un progetto molto bello in collaborazione anche con la Turchia, mm. e, e lì invece. Abbiamo dovuto improvvisare delle parti molto drammatiche. Ognuno di noi aveva dei, dei, dei problemi, appunto, ossessivi con le proprie personalità. E lì, invece, siamo rimasti. Sì, poteva succedere anche il finimondo. Ecco, ti racconto cosa è successo. Dai. Eravamo dentro un bunker, no? Immagina, sottoterra. E... Un vero bunker. Un vero bunker. Un Dai. vero bunker. Ad un certo punto c'era una vecchia televisione di quelle con tubo catodico, tubo catodico sì. esatto, che non so se lo sai, quelle lì si, si esplodono, esce un fumo che è nocivo, che <ride> è tossico, <Sì. ride> e quindi avevamo soltanto un Chuck perché lui doveva rompere questa, questa televisione, però avevamo, il regista aveva architettato tutto un metodo, insomma buttala su una coperta in modo che non esplode, sì. ad un certo punto al decimo Chuck lui la butta su questo, questo pletto esplode, ma talmente tanto che eravamo nella parte che ci siamo guardati da personaggio abbiamo detto, e ci adesso, siamo detti che dobbiamo fare? Che però successo? abbiamo sentito il fumo che usciva, siamo scappati, scappati fuori Non è morto nessuno però? Non è morto no, siamo tutti salvi. però. è Bellissimo, realismo proprio, puro. Sì, della serie che eh? vai avanti, qualsiasi cosa succede vai avanti. Ah, benissimo, stai facendo qualcosa adesso? Allora adesso appunto ho finito di girare questa questo progetto, questo, questo lungometraggio che appunto eh, sarà una, speriamo, aprirà una serie e, e poi appunto ho girato delle, delle pubblicità, ho girato un cortometraggio molto bello che sta vincendo, sta partecipando anche a diversi festival internazionali, si chiama Stop Go Soul di Claudio Proietti eh, una, ecco due personaggi padre e figlia vabbè non vi svelo troppo perché un cortometraggio già dura dieci minuti se vi dico la trama non lo vedete eh, però è stata un bellissimo una bellissima esperienza eh, che mi ha dato molto e, e, e poi insomma eccomi qui. eccomi qui nel mentre io faccio anche il doppiaggio Ah, e cosa, cosa, chi doppia? Allora, sto doppiando qualche serie Amazon, Netflix. Dai. Sai, chi, ricordarsi chi doppia è difficile, sai per quale motivo? Tutti mi chiedono, ah, chi doppia, chi doppia? Si entra in sala veramente, ora soprattutto col Covid, entri in sala un'ora, vedi il personaggio e la fai. E poi ogni giorno fai una serie diversa. Eh, ieri per dirti ho oh, girato ore, oh, oh, mi, mi, mi viene da dire girato, mm -hmm. ho inciso. Eh, il personaggio di, di una serie che sta uscendo adesso su, su Netflix, eh, quindi sono, però anche quella è una bella esperienza perché ti dà modo appunto di, di lavorare sul, molto sull'immediatezza, sull perché devi ovviamente percepire subito il personaggio, l'attore, che cosa ha provato in quel momento e riprodurlo solo con la voce, che è un casino, però… E penso sì che sia, insomma non sia facile neppure, neppure insomma, fare in una sala eh sì penso che sia una cosa complessa proprio quella cioè, no, non è per niente facile doppiare poi insomma avere una voce perché lavori con la voce essenzialmente sì. quindi insomma tutto è incentrato sulla voce mentre di solito non hai altri linguaggio... strumenti eh di solito eh, nel cioè, linguaggio c'è un non... diciamo, 70% che è tutta trasmissione a livello corporeo insomma gestualità, movimenti, esatto. Esatto. anche i silenzi. Bravissimo, ma... anche i silenzi in, una, in un attore fanno, ti danno tanto, no? E anzi forse raccontano ancora di più. Quindi con il doppiaggio è proprio difficile perché uh, solo con la voce non hai altro, non hai gli occhi, non hai nient'altro, devi trasmettere quell'emozione che è già stata fatta dall'attore, no? Eh, però anche quella è un'esperienza un molto, molto divertente. Quello che trovo straordinario è vedere la passione che trasmetti nel raccontarlo, no? Si vede, cioè si vive. Giorni fa intervistavo un musicista mm -hmm. e aveva la stessa passione nel parlare della sua arte, quindi della certo. musica, eccetera. E questo è bellissimo, quando una persona comunque riesce ad amare talmente il lavoro che fa, la professione che svolge, che riesce a trasmettere un pathos incredibile. Eh, penso che, sì, che non ci sia niente di più bello. Sì, sì ma... è vero. Guarda, è un lavoro, come dicevi, prima mi hai chiesto, mi hai fatto una domanda, mm. mi hai detto, è un lavoro difficile. È un lavoro difficile non quando lo fai, ma quando non lo fai. Perché ovviamente purtroppo è un lavoro in cui deve avere tanta determinazione eh, in cui bisogna aspettare anche molto. E avere eh... anche dei partner che siano, insomma, quelli giusti per lavorare. Sì, sì, sì, per assolutamente, far... ma non solo, poi è un Interagire. lavoro fatto di attese, fatto eh. di attese, cioè tu fai un provi... e soprattutto sempre, sempre, sei sempre messo sotto l'occhio appunto del, uh, di chi ti, ti, ti, ti deve scegliere, quindi sei sempre lì a fare un esame, è come se ogni giorno facessi un esame di maturità. Eh, e poi ovviamente eh, eh, devi sempre dimostrare qualcosa eh. quindi questa è la cosa non facile però nel momento in cui lo fai è la cosa più bella che ci sia penso che, sì, penso che sì senti io ti ringrazio tantissimo è stato veramente bello ritrovarti con anche per me. che ricordavo <ride> e, ah, Vabbè, nella Beatrice Cenci insomma era un po' Era un po' una parte triste, insomma, eh eh, beh. però si è fatta bravissima e vorrei conoscerti anche a livello professionale: andare a vedere quello, quello che hai fatto. Ho visto qualcosa già, insomma, e, ah, come ti dicevo: il film a Torbella Monica non piove mai perché ho detto voglio vedere un angolo di Roma eh, da qui perché qui già sentire parlare romano è difficile, perché, eh, sì, sì, eh, sì. e quindi ogni tanto mi manca. però Insomma, ti ringrazio tantissimo. Spero di Grazie ritrovarti presto insomma qui con noi ringraziamo gli amici che ci seguono ricordiamo Valeria Zazzaretta attrice, un curriculum che non finisce mai, grazie Valeria grazie a tutti e a presto su Cultura Web TV ciao grazie